Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi voglio proporvi una guida su come installare un plugin che vi darà la possibilità di eh, estrarre i file log necessari per eh, appunto analizzare la telemetria su Motec i2 pro su automobilista. Allora, prima cosa da fare è andare a scaricare il file in descrizione, scompattarlo per ritrovarsi qui una cartella con tre sottocartelle di cui praticamente ce ne interessa solo una, che sarebbe questa qui. Eh, vi ho lasciato comunque la possibilità di avere il programma Motec da installare con un progetto già pronto per automobilista, così se ne avete bisogno, anche se i progetti li potete creare da soli. Prima, da, prima cosa da fare, Rfactor, Rfactor DAQ Plugin Setup, andiamo ad installarlo, quindi sotto la cartella Setup, tasto destro, esegui come amministratore. Qui andiamo avanti, qui accettiamo i termini, avanti, avanti e qui ci blocchiamo perché diciamo che R-factor non ci interessa. Quindi andiamo su Browse e andiamo a cercare sotto documenti, sotto documenti la nostra cartella automobilista beta e gli diamo OK. Fatto ciò andiamo avanti, qui open read file diciamo di no. Anche se a voi vi dirà, sei sicuro, vuoi installare, sei sicuro, sì sì sì, attenzione l'autoaggiornamento non funziona, voi ignorate, dite, non mi interessa che non, si, che non si autoaggiorni. Fatto ciò, bisogna andare, tornare sulla cartella principale di quello che abbiamo scaricato, tornare sul plugin e ci ritroviamo con questi due file, dove il data va installato nella cartella automobilista beta perché io lo so installato su, su beta plugin quindi vi faccio vedere basta fare automobilista beta su steam proprietà file locali sfoglia file locali vado su plugin e lo incollo qui ce l'ho già qua l'altro che sarebbe quindi ve lo faccio vedere Data acquisition plugin.ini Sa, deve essere installato eh, copiato nella cartella principale che è questa qui eccola qua fatto ciò ragazzi bisogna andare su e questo è molto molto importante sulla cartella documenti qua? documenti asset, automobilista beta perché io lo so installato su, eh, su beta se voi avete la versione normale la stessa procedura so, sono solo le cartelle che cambieranno e andare sotto user data log e creare una cartella chiamata motec e creare questa cartella è molto importante perché è la directory di destinazione in cui appunto eh, il plugin andrà a creare quei file di log che poi potremmo richiamare sul programma motec per l'analisi della telemetria questa cartella qua ragazzi potete metterla dove volete l'importante è che sappiate dove andare a reperirla, d'accordo? fatto ciò apriamo il nostro file data acquisition plugin che vi ricordo che avete copiato nella cartella dire eh, nella directory principale o cartella principale se volete dove è installato il vostro eh, automobilista che è qui e ci ritroviamo delle cose molto importanti da tenere in conto la prima cosa qui c'è scritto m su active action toggle key okay, cioè con ctrl m attivo e disattivo il plugin nel gioco ok quindi se voglio attivarlo CTRL M, se voglio disattivarlo CTRL M. Molto importante è anche questa sezione qui, questa sezione qui del, del file in cui c'è scritto login active on startup. Perché se mettete 1 si attiva automaticamente quando scendete in pista, se mettete 0 dovete attivarlo manualmente, d'accordo? E questo plugin ci viene in aiuto anche per eh, diciamo, eh, avvertirci che il plugin è acceso eh, o attivo, se preferite, o disattivo, con dei file eh, audio. Infatti, se torniamo su, su User Interface, c'è scritto Login, Activate Sound e ci dà un percorso con un file wave, cioè un file audio. Qui dovete fare attenzione perché durante l'installazione del plugin vi cambia totalmente le vostre eh, le vostre cartelle nella configurazione di questo file quindi come faccio io a trovare questi benedetti file semplicemente andando sempre su documenti ci siamo già qua, documenti automobilista però questa volta andiamo su plugin e come vedete dall'installazione del plugin vi ha creato questa cartella qui noi ci clicchiamo sopra rfactor data acquisition plugin sotto la cartella sound e ci troviamo questi due file dove il primo vi dice Data Acquisition enabled e il secondo Data Acquisition is off. Quindi questo mi dirà se ho attivato o meno, così almeno so se sto registrando dei dati o meno. Come faccio io per eh, metterlo in questo file di configurazione di questo plugin? Allora o me lo ricordo lo scrivo a mano, e ve lo sconsiglio perché è seccante, oppure clicco qui sulla barra degli indirizzi, tasto destro, copia. E qui tasto destro, basta selezionare quello che mi interessa fino allo slash, d'accordo, incolla, ok, qui mancherebbe uno slash, lo, non lo metto perché basta fare ctrl z, ed ho il percorso eh, esatto di dove si trovano questi file wave. Fatto ciò gli ho detto attivati automaticamente, posso anche mettere no, eh, gli ho detto dove trovarmi il file wave, cosa mi rimane da fare? Mi rimane da attivare quelli che sono diciamo, i dati che voglio che siano registrati io ho messo tutto a uno ragazzi così tutto è registrato e, e bisogna stavo per dimenticare una cosa molto importante dirgli dove deve andare a salvare questo file di output, di output. noi abbiamo creato precedentemente un file, una cartella scusatemi sotto eh, documenti do, sotto documenti la troverò prima o poi quindi an ci andiamo da qua Sotto documenti, come dicevo, automobilista beta, user data, log, motec. Quindi, stessa cosa, voglio che sia salvato qua, clicco qua, tasto destro copia, torno sul mio file e qui lo incollo. Quindi, ogni qualvolta ci sarà, eh, una, sarà prodotto diciamo, un file di log eh, dei vostri dati telemetrici, lo, installerà, lo ehm, salverà in questa cartella qui. Ovviamente, se mettete desktop Motech eh, la troverete sul desktop. Quindi, adesso vi faccio vedere eh, l'attivazione e la disattivazione durante il gioco. Vi ricordo Ctrl M per attivarlo e disattivarlo. Bene, siamo su Automobilista, siamo su una bella formula ibrida e eh, da me si è già eh, abilitato, attivato diciamo, il plugin, però per farvi ascoltare cosa dovete sentire basta fare Ctrl M. Data acquisition is off. Quindi l'ho disabilitato, se voglio abilitarlo CTRL M. Data acquisition enabled. Quindi io qua posso iniziare se voglio aggirare, non lo faccio. Bene ragazzi, quindi torniamo qui sul nostro file che noi ovviamente non salviamo, voi dovete salvarlo. E eh, vi faccio vedere come si fa per appunto richiamare questi dati sul Motec. Io avvio il programmino, Motec i2. E semplicemente basta creare un nuovo progetto, fate avanti, scegliete uno dei profili disponibili qui, gli date un nome, sempre avanti avanti e vi ritrovate qui in questa finestra in cui praticamente ci sarebbero tutti i dati necessari per la vostra telemetria. Ma come faccio a richiamare i miei dati? Molto semplicemente andando su file, open log file, cioè apri il file di log e qua vi dirà ma non ci sono file di log è ovvio perché ti ho chiesto caro computer di andare su documenti automobilista beta ci clicco sulla sul più qua user data log e avevamo creato Motech e guardate un po' ragazzi ci sono quattro file perché avevo fatto qualche giro così scelgo dove ce n'è il fastest lap dove c'è un tempo faccio open e guardate un po' ho tutti i dati telemetrici di questo giro ovviamente posso andare a sovrapporne altri per poter fare un'analisi, eh, diciamo una comparativa per vedere dove ho sbagliato, dove migliore eccetera eccetera e la figata di questo programmino è che posso addirittura eh, mandarlo avanti per vedere eh, eh, diciamo, come eh, ho girato posso vedere praticamente un po' tutto l'angolo dello sterzo non funziona, non so perché però come avete visto funziona bene eh, l'acceleratore e so anche che vi dà tutti i settori e addirittura sta figata qua ragazzi con tutti i dati del tracciato e la mappa eh, ragazzi io Penso di avervi detto tutto su come installare e far funzionare questo plugin per automobilista, appunto per i dati telemetrici, spero che vi sia piaciuto, che vi sia utile. Non esitate a lasciare un commento nel caso in cui aveste un po' di difficoltà, cercherò di aiutarvi e darvi altri dettagli in merito all'installazione. Come al solito, se il video vi è piaciuto, un pollicezzo in su che fa sempre piacere ed aiuta il canale. E iscrivetevi al canale ragazzi perché tanto è gratuito e noi ci vediamo al prossimo video. Da Fabrice è tutto, ciao!